Ok, da questo momento sto registrando 1, 2, 3, il primo di ottobre, sono alla, nella terza G ed è un disastro. La prima lezione di contattologia richiama un po' la forma e le caratteristiche della cornea. È una parte dell'occhio trasparente, ha uno spessore all'imbus di 1 mm circa e di 0,5 mm al centro. Questo vuol dire che eh, forma una lente negativa. Infatti i raggi di curvatura della cornea sono mediamente di 7,8 mm all'esterno e di 6,6 mm all'interno noi misureremo la curva esterna perché ci servirà come appoggio per la lente a contatto. Qui abbiamo un problema perché quello che misureremo non sarà tutta la cornea, ma una parte molto limitata della cornea di circa eh, 2-3 mm. Misurando questa parte eh, della cornea noi andremo poi, tramite una formula, a calcolare quello che verrà definito il raggio base della lente a contatto. Diciamo subito che per i primi 3 o 4 mm eh, la cornea si mantiene sferica, poi subisce un appiattimento eh, verso, verso il limbus per poi riprendere ad aumentare, questo detto a parole sembra una cosa di, di, difficile, vediamo lo schema, ecco che vediamo la sezione corneale, ci concentriamo sulla parte anteriore della cornea, qui c'è la, eh, la sua forma grossolana, la prima parte quindi una zona ottica di 3-4 mm, segue una zona negativa di 1 un millimetro e mezzo, e poi una zona positiva di eh, mezzo millimetro, un millimetro al massimo. Ten tenete conto che il diametro totale di questa superficie dove noi dovremo appoggiarci sarà di circa di 12 mm, mentre noi misuriamo i primi 2-3 mm tramite uno strumento che è l'oftalmometro di Javal. Quindi... Noi dobbiamo in contattologia tenere conto di alcune situazioni. Una è la forma della cornea, che misureremo. La seconda condizione sarà l'idoneità della stessa cornea a gestire o mantenere un corpo estraneo che è la stessa lente a contatto. Vedremo che ci verranno incontro diversi materiali di lenti a contatto con diverse tipologie in modo appunto di aiutarvi, aiutarci in questo scopo. Fondamentale sarà anche il sistema lacrimale che approfondirete in discipline sanitarie, ma che noi dobbiamo già accennare ed è definito da tre strati importanti. Quindi la lacrima non è solo formata da un, uh, un elemento acquoso, ma è anche formata da un sistema lipidico perché impedisce l'evaporazione uh -huh. evaporazione della, della parte acquosa all'esterno. Tutto questo verrà valutato e misurato a scuola tramite dei test, che sono test quantitativi e test qualitativi della lacrima. Cioè noi dobbiamo assicurarci che il nostro soggetto, mai chiamarlo paziente perché noi non siamo dei medici, sia idoneo per portare la lente a contatto. Bene, domande? Zero. Zero perché avete capito tutto o zero perché non avete domande, nel senso che non sapete nemmeno dove siete? Avete capito tutto, vediamolo, vediamo, vediamo, tu che hai capito tutto senza fare nome né cognome, come definisci la cornea, che cos'è la cornea? Parole tue, devi... Prima di tutto la parte anteriore dell'occhio, no? cominciamo a definirla dove, dove si trova, perché sappiamo che l'occhio è formato da più parti. Cornea, poi cosa succede dietro la cornea? Abbiamo una camera interna dove abbiamo un liquido, poi arriviamo al famoso cristallino fino ad arrivare a cosa? Alla retina, e poi tutto un sistema nervoso che crea l'immagine. Il bello è che oggi Abbiamo capito, almeno spero, che il cristallino non è più la lente fondamentale dell'occhio, ma la cornea forma una lente negativa, perché la sua parte anteriore, raggio di curvatura, con il raggio di curvatura della parte interiore, che noi, attenzione, non possiamo misurare perché occorre uno strumento particolare che non abbiamo, forma a tutti gli effetti una lente negativa e questa cornea ha un potere negativo che entra poi a far parte del, del sistema approfondirete questo concetto in ottica quando parlerete dell'occhio schematico di Gould Strand che è niente panico Okay. Bene, prima di tutto abbiamo capito che la cornea è la parte trasparente. Del... Poi cosa ci interessa capire? Altra informazione che possiamo dare. Il suo raggio di curvatura non è assolutamente costante, ok? perché noi misureremo una parte centrale della cornea ma poi arriveremo verificare, quasi a tentativi, perché la contattologia poi vedrete che a livello pratico sono dei tentativi di appoggio sull'occhio. Uno dice come tentativi, sì, perché io calcolerò quello che è un raggio base iniziale, poi durante l'applicazione metterò un particolare liquido di contrasto per vedere se la lente è appoggiata in modo corretto alla cornea. Okay? La lente a contatto sulla cornea non deve rimanere fissa, ma deve muoversi. Altro concetto che impareremo presto. Proprio per agevolare lo scambio di ossigenazione. Cioè la lacrima deve passare attraverso sotto la lente a contatto, okay. non, è, non è fissa, deve muoversi. Cosa favorirà questo tipo di eh, sistema? La palpebra superiore, proprio la palpebra superiore nel suo ammiccamento, non voglio sentire la parola sbattere, nel suo ammiccamento muove la lente a contatto e la riporta in posizione ogni volta, ok? Bene. Eh, di quanti strati è composta la cornea? O meglio, qualcuno mi fa segno, non è che devi uscire, no, è proprio un segno di un numero quello. 10 strati. No. Va, se me ne dici 9 io sono contento, proviamo. E eh, vabbè, dimmene qualcuno, dai. Hai mai sentito parlare di endotelio? Stroma no, benissimo. Allora, se è un argomento che avete fatto l'anno scorso, andate a rivederlo perché può servire sen senz'altro. Se è un argomento che st state facendo quest'anno eh, inizialmente, prestate molta attenzione perché farà parte poi del quella parte di cont contattologia che dovremo approfondire. Bene, per ora mi fermerei qui, anche se gli argomenti di contattologia purtroppo per voi sono tanti rispetto alle ore che abbiamo.